E sembra strano, però c'è tanta gente che pensa che per battezzarsi uno deve essere perfetto. E sembra raro, però c'è molta gente che pensa che per battezzarsi bisogna essere perfetti. O uno deve essere, eh, deve avere, deve comprendere tutta la Bibbia, conoscere o, tutto. O tiene che intendere e conoscere tutta la Bibbia. Io sempre mi ricordo che quando mi sono convertito, Io sempre ricordo che quando mi convertì, era il mese di settembre, era in settembre e dopo circa un mese fecero l'annuncio che c'erano i battesimi. E de dopo di un mese annunciarono che avevano i batismo. Il 25 dicembre. Il 25 dicembre. E faceva freddo il 25 dicembre. <laughs> e io mi volevo battezzare. E io queria battezzare. E non mi volevano battezzare. E non querían battezzare. Dice: come non ti volevano battezzare? Dice: come che non ti querían battezzare? Sì, non mi volevano battezzare. Poi pues non querían battezzare. Perché dice che io ero convertito da troppo poco tempo. Perché dice anche. Era convertido desde muy poco tiempo. E dice, un in cui ti che il y dice: Mira, hay un curso donde te explican qué es el bautismo. E non quello que facciamo noi, es soltanto y no era como lo que hacemos nosotros, que es una hora. Duraba, pienso, forse un mes y medio. Duraba como un mes y medio. E quindi, ministro, tu fai questo corso, vedrai che alla fine del corso non ti vorrai battezzare più. E le dice, mira, tu ha questo corso, al final di questo corso verrai che io non chiedi bautizzarti. Veramente, cercavo di, proprio di... Non mi volevano proprio battezzare. Cosa <ride> so che que non vogliono bautizzarmi per niente. E quindi io feci questo corso. Hice este e quindi alla fine mi dissero, allora hai visto che è come dicevamo noi, che non è cosa che devi battezzare? E al final mi dicono, viste che è come diciamo noi che non devi che E io dico, no no, ancora di più, adesso che conosco la Bibbia, ancora di più voglio battezzare. E io dice, no, ora voglio farlo più, perché ora conosco la Bibbia, e io so e loro no, non può essere, non può essere. E io No, non può essere, non può essere. Facciamo una riunione in cui ti dobbiamo convincere che tu non ti devi battezzare. Hagamos una riunione per e non battezzarti. E io pregavo i giorni prima di questa riunione. Io ora il dia di questa riunione. Signori, io voglio battezzare, questi non mi vogliono battezzare. Signori, io voglio battezzarmi e questi non mi lasciano. E quindi quando facevo questa riunione, riunione all'improvviso sceso lo Spirito Santo in questa piccola stanza. De Santo questa e c'era un anziano della chiesa che fece un salto in alto. E stava l'anziano della chiesa che ha fatto un salto, così. E dicono, no, no, io ho sentito la presenza di Dio, Dio mi ha parlato. No, io ho la presenza di Dio, Dio mi ha E mi ha detto che ti devi battezzare perché tu lo devi servire. E mi ha detto che ti devi battezzarti perché lo devi servirlo. E io dissi: sì, sì, sì a Dio ho sentito la presenza di Dio. E io dissi: sì, io también senti la presenza di Dio. Però lui dice: no, no, non mi hai capito, io ho sentito proprio la voce di Dio. E io dissi: no, non mi hai capito, è che io realmente ho la voce di Dio. Che ha detto che tu ti devi battezzare perché lo devi servire. Che ha detto che tu ti devi battezzarti per servirlo. E così alla fine mi battezzarono. E, e alla fine mi battezzarono. Ha dovuto intervenire direttamente Dio per farmi battezzare, se no non mi battezzavano. Tu che intervenire Dio per mi battezzare, <ride> se no non mi battezzavano. Non deve essere così. Non tiene che essere così. Il battesimo è l'inizio di, di un cammino cristiano. è E quando tu dici ok, voglio iniziare a seguire Gesù. È quando dici vale, io a seguire Gesù. E quindi la prima cosa che devi fare e lo que que hacer devi battezzarti. È Perché la prima cosa che Gesù ci chiede Dios nos pide è battezzarci. È cioè dichiarare pubblicamente la nostra volontà. O sea, dichiarare pubblicamente la nostra volontà. E ci sono anche persone che magari hanno fatto il battesimo per altri motivi. E anche persone che hicieron bautismi per altri motivi. Per invidia, per gelosia, para celos. per seduzione, per un interesse personale. E anche queste persone in realtà hanno bisogno di fare un vero battesimo. E anche queste persone que hanno fare un verdadero battismo. Perché il battesimo è l'inizio di un cammino con il Signore. Perché il battismo è l'inizio di un cammino con Dio. E quindi avremo questi battesimi. E quindi avremo questi battismi. E dobbiamo condividere le cose buone che Dio fa. E E una delle cose che Dio fa y una de las cosas que Dios hace ci fa vincere le battaglie. Ci Possono essere battaglie assurde come il mio battesimo. Povono essere battaglie assurde come il mio bautismo o possono essere battaglie eh, più difficili, come una malattia. O battaglie più difficili, come una enfermedad. Può essere una battaglia, come ad esempio, eh, il tuo posto di lavoro. Può essere una battaglia, come tuo lugar di lavoro. O problemi con la tua famiglia. O problemi con tua famiglia. Però Dio ascolta il grido delle persone. Grito delle persone. Lui non ignora quello che tu vivi, quello che tu passi. E viene il momento in cui lui ti vuole dare vittoria. Viene il momento in cui ti vuole dare vittoria. E oggi capiremo come fare per poter avere la vittoria. Io vogliamo fare per ottenere la vittoria. Vogliamo avere la vittoria? Dobbiamo ah. tenere la vittoria. Amen. Ah. E oggi capiremo come fare. E vogliamo entender come farlo. Vogliamo leggere il giudici capitolo 6? Vogliamo leggere il juez capitolo 6. Dal verso 1 al verso 6. Dal versicolo 1 al 6. <coughs> «Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y amalecitas, y los orientales subían contra ellos». Y asentado campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer, que comer en Israel, ni ovejas, ni, bue ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venía la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los Manianitas, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Che cos'è il libro dei giudici? Che, de che cos'è il tempo dei giudici? Che è il tempo dei giudici? Quando Israele arrivò nella terra promessa, c'è un tempo hay un tiempo, da quando Josué muore desde que Josué muere, fino a quando non arriva il primo re che è Saul, hasta que llega rey, Saul dove c'è un periodo di grande confusione. Donde hay mucha confusione. La gente faceva quello che gli girava per la testa. La gente faceva quello che voleva. C'era chi voleva fare una cosa, chi non voleva fare un'altra. Dio aveva lasciato delle regole. Dio aveva lasciato delle regole. Però ognuno faceva quello che voleva. Però ognuno faceva quello che voleva. Dio disse che non dovevano adorare Baal. Baal era il Dio che viveva in quel posto. Baal era il Dio delle persone che vivevano in quel posto. Era il Dio delle persone che vivevano in quel luogo e rappresenta il diavolo. Y il diavolo e le statue di Baal sono proprio bruttissime las de Baal son muy feas. e Dio disse voi non dovete adorare questi dei della terra dove io mi mando e Dio le disse voi non dovete que adorare questi dioses della terra dove io mi mando però quando morirono le persone che erano state insieme con Giosuè però le persone che erano con Giosuè la nuova generazione la nuova generazione iniziò a fare quello che gli, gli, gli, gli girava per la testa lo che que credito. E quindi il popolo si allontanava da Dio. E quando il popolo si allogava da Dio? Che cosa succedeva? Che iniziavano i problemi? Passò che pensavano i problemi. Le difficoltà, le oppressioni. Le difficoltà e le oppressioni. È un po' come la storia del figlio il prodigo. Es como la del hijo prodigo. Fino a quando il figlio il prodigo è rimasto a casa col padre? Hasta que el hijo estuvo en la casa con el padre. Aveva, da mangiare, aveva da tenía de comer, de vestirse. Pero cuando se allontanato dal padre? alejó del padre. Allora non aveva né da mangiare né da vestirsi. No tenía ni comer ni vestidos. y muchas veces los problemas en nuestra vida. Son las consecuencias del hecho de que estamos lejos de Dios. Del hecho De que no estamos junto con un padre. E quindi il popolo era oppresso, avevano questi eh, vicini che andavano e li opprimevano. Non gli permettevano di mangiare il frutto del loro campo. Arrivavano e si prendevano tutti i buoi, tutte le pecore, tutti gli asini. e quindi il popolo non riusciva a, vedere, a vivere la propria vita gli toglievano ogni cosa. Le cosa però questo avveniva perché loro si erano allontanati da Dio esto ellos si de Dios. e ogni volta che loro si allontanavano da Dio cada vez que se de Dios, iniziavano a soffrire a e quando soffrivano iniziavano a gritar. a gritar allora quello che Dio faceva è Dio alzava un giudice Y lo que Dios hacía es que levantaba un juez. Que era un hombre che Dio aveva unto con lo Espíritu Santo. era un hombre ungido por el Espíritu Santo. Para poder liberarlos. Y esto sucedeba periódicamente. Entonces ellos venían liberados y volvían a Dios. Pero cuando el, moriva, cuando el juez moría... Cuando Empezaban de nuevo a hacer lo que gli diceva la testa. Empezaban otra vez a hacer lo que querían e tornavano di nuovo ad essere oppressi essere e quindi tornavano di nuovo a gridare a Dio fino a quando Dio non alzava un altro giudice Hasta altro juez. lo ungiva con lo Spirito Santo lo con Spirito e li mandava a liberare y los questa è la storia dei giudici è la storia de los ed è la storia di molti eh, della vita di oggi ed è la storia di molti eh, della vita reale sì, forse tu non hai più il campo e quindi non ti rubano la frutta. Chissà se non tieni il campo e non ti rubano la frutta. Oppure non hai un asino e non te lo vengono a rubare. O non tienes un burro e non te lo rubano. Parliamo di un asino fisico, non dello sposo o del marito. Ah, di un burro fisico e non del sposo o marito. O della moglie. O mujer. O la suocera. O la suegra. Forse dicono è meglio che se la rubano e non la suocera, no, no, ti meglio meglio se se rubano, rubano, va. no, parliamo di delle cose che oggi noi viviamo. Hablamos de las cosas que hoy vivimos nosotros. Por ejemplo, el tu, tu, tu trabajo. Tu trabajo. Muchas veces tú guadagas un salario. Muchas veces ganas un salario. Y apenas el sal de arriba... ¿no? Y apenas llueve el dinero. Desaparece. Ah, dice, dove è andato a finire tutto lo stipendio? Dove si fa tutto il mio salario? Passano le, le prime 15 giorni? Passano i primi 15 giorni. Arriviamo alla terza settimana. Arriviamo alla terza settimana e non abbiamo più niente. E già non abbiamo niente. E diciamo, mm -hmm. cosa dobbiamo fare per arrivare alla fine del mese? E diciamo come dobbiamo fare per arrivare alla fine del mese? Iniziamo a fare i conti e i conti non si trovano. Iniziamo a fare i conti se non si incontrano. Si è rotta la macchina, si è il coche, si è rotta la lavatrice, si è la lavadora. Ho dovuto comprare le medicine, comprare la medicina, sì. in una maniera o nell'altra questi soldi sono spariti. E uno dice sì, ma io ho comprato tutte le cose necessarie, e alguien dice sì, io ho comprato tutte le cose Però alla fine non ti trovi più niente, e questo avviene perché gli oppressori ti stanno opprimendo. Esto pasa porque los opresores te están oprimiendo. Era la misma cosa que sucedía en los versículos que hemos leído. era alejado de Dios. El pueblo se había alejado de Dios. ¿No era alineado a la voluntad de Dios? No voluntad de Dios. Y, los y los opresores le quitaban la comida. Y al final Gedeón, estaba recogiendo el grano escondido detrás de un muro. Estaba tomando el grano escondido detrás de un muro. Perché? Perché se la gente, gli oppressori lo vedevano che stava battendo il grano? Perché se gli oppressore vedevano che stava facendo il grano andavano là, lo, lo malmenavano e si prendevano il grano e lo pegavano e si tomavano il grano e quindi lui era lì e stava cercando di, di fare le cose nascosto per portarsi un po' di grano a casa e stavo stava lì intentando farlo in nascondita per tener un po' di grano in casa e all'improvviso gli appare Dio e de repente gli apparece Dio e Dio gli mostra il suo piano Dio gli mostra il suo piano il piano di Dio era di distruggere l'altare di, di, di, di Baal e ricostruire l'altare di, di Dio. Però affinché questa cosa si doveva verificare, Però per passare, ci sarebbe dovuta essere una guerra. Uh, per, per, per, per una guerra. E questa guerra non la potevano combattere i codardi, non la potevano combattere gli idolati. E questa guerra non può uh, appegliare i cobardi con gli idolatri. Dio doveva scegliere delle persone adatte per combattere questa guerra. Dio deve scegliere persone adatti per peggiare questa guerra. E alla fine della guerra ci sarebbero stati 40 anni di pace. E alla fine della guerra avere. Uh, bueno, de Questo era 40 piano di Dio. Questo è il piano di Dio. Este el plan de Dios. Quindi molti oggi si chiedono: dove è Dio? Molti oggi si chiedono: dove è Dio? Eh, in questi giorni stiamo evangelizzando un ateo. Esto Dios estaba evangelizando y este yes stava evangelizzando un ateo. E questo ateo me chiedeva. Ma Dio? dove Dios? Se Dio esiste, perché c'è Dios existe, por qué hay toda esta maldad en el mundo? Y muchos, gritando, y muchos están gritando ¿dónde está Dios? En las guerras personales. en los problemas las enfermedades. Y Muchos dicen ¿dónde está Dios? Pero no lo buscan. La differenza è che tanti si lamentano che Dio non fa nulla. La differenza è che molti si quejan di che Dio non fa nulla. Però non lo stanno cercando. Però non lo E così anche tanti cristiani. E così anche molti cristiani. Ah Dio, perché sto attraversando tutto questo? Ah Dio, perché stai passando attraversando tutto questo? Però non lo stai cercando. Però non lo stai cercando. Non ti sei messo mai in, in, uh, uh, a chiedere a Dio. Nunca te a pedir a Dios. Signore, che cosa sto facendo di sbagliato? Che, che cos'è che non sto allineato nella tua volontà? Perché non sto allineato con tua volontà? Invece di lamentarti di Dio, de de Dios, inizia a cercare Dio. A e a cercare di capire dove la tua vita sta mancando con Dio. Perché quando tu inizierai a gridare a Dio, a a Dios, Dio ti risponderà. Dio ti a contestare. Dio non risponde alle tue lamentele. No Dio non contesta le tue Dio non risponde eh, quando tu ti stai lamentando di Dio. Dio non risponde quando tu ti stai scendendo di Dio. Perché Dio fa questo, perché Dio non fa quello? Perché Dio sa questo e perché non ha questo? No, Dio risponde quando tu sei col cuore a gridare davanti a lui. Dio non contesta quando estás con tu con il tuo a gridare davanti de a lui. Ed è lì che Dio ti mostra le cose più nascoste del tuo cuore. E lì Dio non ti mostra le cose più del tuo cuore. 3. Jeremias 33. 3. Geremia um, 33. 3. <coughs> e ti risponderò e ti insegnerò cose grandi e difficoltose che tu non sai. Grida a me. Clama a me E io ti risponderò. E ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci ti enseñaré cose grandi e difficoltose no che tu non sai. perché quando tu credi a Dio Dio ti mostra le cose che non conosci Dio ti mostra lo che non conosci quelle che que influenzano la tua vita la tua vita versetto 6 qui che io le hago subire sanità e medicina e curaré e les revelaré abundanza di paz e di verità e poi continua in questo, in questo capitolo la parola este capitolo, la e parola. dice e io ti, por ti porterò benessere e guarigione dice, te, uh, te ti mostrerò la pace e la verità ti mostrerò la pace e la verità. Ora perché Dio dice io ti porterò il benessere e la guarigione? Perché Dio dice che ti va a llevar benessere e sanità. Perché quelli che stanno gritando, los que están gritando sono persone malate che non stanno vivendo il benessere. Sono persone enferme che non stanno vivendo il benessere. Ascoltatemi, non vi distraete. Escuchami. Invocami e io ti risponderò. Clamami e ti risponderò. E dopo ti guarirò e ti darò anche la benedizione. E luogo ti darò sanare e ti darò la benedizione. Perché significa che le persone che non stavano gridando a Dio perché significa che non stavano clamando a Dio erano malate avevano problemi. Estavano enfermas e avevano problemi. Perciò la soluzione, la soluzione era gridare a Dio. Era clamare a Dio. E Dio portava loro abbondanza e guarigione. E Dio le, le llevava abbondanza e sanità. Quindi se oggi ti stai chiedendo dove è Dio se io ti stai sta Dios? e stai vivendo la malattia o stai vivendo... Problemi, y estás en enfermedad o en problemas. A chiedere a Dio, a a empieza a pedir a Dios y a pedir a Dios. Dio ti le cose nella tua no vanno. Y Dios te mostrará las cosas que en tu vida no van bien. Modo que al de Dio, Para que cuando tú te alinees al plan de Dios, lì llegará la guarigión y la liberación de la, vida. la en tu vida. Y la, la respuesta es: es Grita a Dios y pénditi. Clama a Dios y arrepíntate. Grita a Dios ependi. Clama a Dios y arrepíntate. Cuando ci sono i problemi che ti opprimono? Quand hai problemi che ti opprimono? Il problema non è Dio. Il problema non è Dio. Il problema non è il governo. Il problema non è il governo. Il problema non è il tuo capo del lavoro. Il problema non è il tuo jefe de trabajo. O non è tua suocera? O tua suegra. O tua moglie? O tua sposa. O tuo marito? O tuo sposo. Quando tu stai attraversando problemi e difficoltà, stai e difficoltà. Il problema è che non stai gridando a Dio. non gritando a Dio. Non ti stai allineando col piano di Dio. Al plan di Dio. E quando tu inizi a gridare a Dio. gritare a Dio. Dio ti mostra le cose che nella tua vita ancora non vanno. ti vai ad allineare al piano di Dio, al plan di Dio. Ed è lì che la tua vita inizia a cambiare. E' lì la tua vita inizia a cambiare. Questo è quello che abbiamo fatto quando abbiamo creduto in Gesù. Questo è es quello che diciamo quando creiamo nel Signore. Viviamo una vita piena di peccato viviamo una vita piena di peccato ma dopo tu inizi a gridare a Dio Signore salvami però dopo inizi a gridare a Dio salvami Gesù entra nel mio cuore cambia la mia vita Gesù entra nel mio e cambia la mi mia e dopo inizi a leggere la Bibbia e dopo inizi a leggere la Bibbia e ti rendi conto che l'idolatria è peccato e tu ti rendi conto che l'idolatria è peccato ah, dici, però io fino a ieri mi ginocchiavo davanti alle statue eh, però io fino a ieri mi arrodillavo davanti alle statue e allora inizi a cambiare questo a cambiar eso. e la tua vita viene benedetta e tua vita è benedetta poi inizi a vedere ah, la fornicazione è peccato l'adulterio è peccato non posso avere relazioni prima del matrimonio non posso avere relazioni antes del matrimonio o non posso avere relazioni con persone che non siano mia moglie o con persone che non siano mia sposa inizia a cambiare questo nella tua vita e Dio venderà il tuo matrimonio Dobbiamo comprendere che quello che devono cambiare... Siamo noi, non è Dio. La colpa non allora è di Dio. La colpa non è di Dio. E quindi Dio inizia a parlare a Gedeone. Le a parlare a Gedeon e gli dice una cosa che lo sorprende. Le dice algo che lo sorprende. Dio dice a Gedeone guerriero valoroso. Dio le dice guerriero valoroso. Signore, ma quale guerriero valoroso? Signore, però che guerriero valiente? Io sto qui all'ascosto a battere il grano Io sto qui escondito a fare il mio grano Ma tu sei un guerriero valoroso. Però tu sei un guerriero valiente Allineati al piano di Dio Allineati, Alline... Allineati al piano di Dio E gli oppressori se ne andranno E gli oppressori se ne Il problema qual era? Il problema qual era? E' che Gedeone si vedeva troppo piccolo Era che Gedeone si vedeva troppo piccolo Signore, io sono della tribù più piccola Signore, io sono della tribù più piccola Il più piccolo della famiglia di mio padre Sono il più della famiglia di mio padre Sta dicendo, io sono l'ultimo Sta dicendo, io sono l'ultimo Come mi dici che sono guaroloso? Come puoi dirmi che sono valiente? Come posso sconfiggere i nemici? Come puedo ganar los Ma io sarò con te. Però io allineati al piano di Dio Gedeon, alineati al plan di Dio la forza non è la tua, è la sua la forza non è la tua, è la sua e quando tu inizi a muoverti per la forza di Dio e quando ti a muoveri per la forza di Dio gli oppressori saranno distrutti gli oppressori saranno distrutti e allora lui fa una cosa, Gedeon cioè inizia a chiedere conferma e ora allora sapevo, inizia a chiedere conferma ed è bello perché aveva tanti dubbi e è bello perché aveva molti dubbi e quindi Dios. mette un cesto con un panno pone un cesto con un pañuelo e inizia a dire, va bene, allora Signore, se sei tu signora, se sei tu che ci sia tutta acqua intorno che haya tutta alrededor. però non ci sia acqua sul, sul panno Pero no aquí en el e Dio quando si alza la mattina Dios se la mañana, gli dà quello che lui sta chiedendo la conferma che lui sta chiedendo Le dà la però Gedeone non si ferma. Però Gedeone non si para. No, no, magari sono io che mi sbaglio. A lo mejor sono io che mi equivoco. Allora, Signore, adesso che ci sia l'acqua dentro il cesto, dentro il panno. Signore, che haya agua dentro del pañuelo E fuori tutto asciutto. E fuori tutto secco. E la mattina succede esattamente questo. E la mattina passa esattamente e questo. E quindi Gene ora la conferma che è Dio che lo sta parlando. E non la che non conferma che Dio che lo sta parlando. Dio vuole darti conferma. Dio vuole darti conferma. Dio vuole toglierti i dubbi. Dio darti dubbi. Non è, è che tu hai dei dubbi. Dudas. Non è che tu hai dubbi e Dio dice vabbè arrangiati. Non è che ti hai dubbi e Dio dice, bueno, te lo visto. No, no, no. Dio vuole toglierti i dubbi affinché tu possa avere fede in lui. Dio chiederti i dubbi affinché tengas fede in lui però tu per avere fede para tener fe, devi iniziare a parlare con Dio que a con Dios. devi iniziare ad avere una relazione con Dio que a tener una con Dios. perché quando tu inizi a parlare con Dio a tener una con allora Dios, lì Dio ti parlerà e ti inizierà a togliere tutti i dubbi y te a dudas, affinché tu possa entrare nel piano che Dio ha già preparato per te entrare nel en piano che Dio ha già preparato per te quindi cosa dobbiamo fare per vincere? Che dobbiamo fare per ganare? Inizia a gridare a Dio. Inizia a gridare a Dio. Invocami e io ti risponderò. Clamami a rispondere. Quando tu inizi a gridare a Dio, Dio ti inizia ad allineare al tuo piano. Quando, Quando inizi a clamare a Dio, Dio, Dio ti alinea al suo piano. Ti plan. mostra le cose che ancora non vanno. Tu mostra le cose che a stanno E più ti allinea al piano, più le cose iniziano a funzionare. E più ti allinea al piano e più le cose funzionano. E più la tua vita si trasforma in una vittoria. E più la tua vita si trasforma in una vittoria ma arriva il momento in cui tu devi iniziare a togliere gli ostacoli nella tua vita però llega un momento in cui tienes que quitar gli obstacoli in tua vita quando ti parla Gedeone quando gli islamo a Gedeone la prima cosa che gli dice di fare lo primero che gli dice di di andare e di distruggere l'altare di Baal è andare e destruire l'altare de di Baal e lì Gedeone ha paura e Gedeone tiene miedo quindi lo fa di notte al ciclo di notte però lo no, no, no, rimuove tutti gli altari di Baal però quita tutti gli altari di Baal è importante questo. Es importante. Perché ci sono altari di Baal nel nostro cuore. La de Baal nel nostro ci sono idoli e cose che nella nostra vita noi abbiamo messo prima di Dio. Hay y cosas que vida hemos di Dios. E tu non puoi andare alla battaglia avendo questi idoli nel tuo cuore. Y tu no ir alla estos idoli nel Perché se tu vai a combattere avrai ancora questi idoli nel tuo cuore. Perché se vai a ancora questi idoli nel tuo cuore. La battaglia la vincerà il nemico. La la va a il nemico. Perché solo un cuore libero può avere la vittoria perché solo un sono libero può avere la vittoria Cosa sono questi idoli? Che que sono questi idoli? Sono non non soltanto sono le statue le immagini Non solo son las estatuas e imágenes. Che tu puoi avere in, in casa tua? Che tengas tu que può essere della de Madonna, di de Padre Pio, può di San Francesco. Penso che la Vergine Di tutti quanti santi ce ne sono una manata. De todos los santos que hay muchos. Con tante candele accese vicino. Con tante uh, can candelas incendidas. Velas. Velas incendidas. Questa è idolatria. Questa è idolatria. La Bibbia dice che dobbiamo adorare Dio col cuore, non in una statua. Dio dice che dobbiamo adorarlo con il corazon e non in una statua. Devi rimuovere questi idoli. Chi è questi es idoli? Però altri hanno altri idoli nel cuore. Però altri hanno altri idoli nel corazon. Molti hanno come idolo il lavoro. Lavorano, lavorano, lavorano, lavorano. Trabajan, trabajan, trabajan. Ed esiste solo il lavoro. Y solo il trabajo. La Bibbia dice: lavorerai sei giorni e il settimo giorno lo dedicherai a Dio. La Bibbia dice che tienes che lavorare sei giorni e il settimo dedicarlo a Dio. Però loro lavorano otto giorni alla settimana. Però lavorano otto giorni alla settimana. E se ci fosse la possibilità lavorerebbero 48 ore al giorno. E se avere la possibilità lavorare 48 ore al giorno. Perché sono schiavi del lavoro. Perché sono schiavi del lavoro. Altri hanno come idolo la propria famiglia, i propri figli. Altri hanno come idolo sua famiglia, i suoi figli. Ah, tutto per i figli, tutto per i figli, tutto per i figli. per i miei Tutto per i figli. Tutto per i miei E niente per Dio. E niente per Dio. Non è sbagliato amare i propri figli no es malo amar suoi figli. Non è sbagliato avere un lavoro e farlo con passione. Non è un lavoro e dedicarsi a eso. pero se tu devi mettere queste cose cosas delante de Dios. Allora questo si converte in un problema. Esto sí es un problema. Anche un fidanzato può essere un idolo. Un novio también puede ser un ídolo. Se tu metti questa idolo. Si pones esta persona delante de Dios es un ídolo. idolo. Un cantante puede ser un ídolo. Una serie televisiva puede ser un ídolo. Una serie de televisión puede ser un ídolo. La casa de carta, ¿cómo se llama? La casa de papel esa, puede ser un ídolo. Muchas personas, el calcio puede ser un ídolo. El fútbol puede ser un ídolo. Muchas personas la domingo no van a la iglesia porque hay los partidos de fútbol. Anche queste sono idoli. Questi sono idoli. Però tu tutte le cose che sono davanti a Dio, tutto quello che puoi davanti a Dio, le devi rimuovere. Devi chitarle. Perché Dio non può mai benedire una persona idolatrata. Perché Dio non può benedare una persona che è idolatra. Perciò se hai delle statue e de, degli idoli de nella tua casa. Però se hai idoli o statue nella tua casa, statue della Vergine, delle croci di, eh, di, di legno, di, di marmo. No, se, virgen o cruces devi rimuovere tutte queste cose que todo eso. perché Dio vuole essere adorato in spirito e in verità ser en y e qualunque cosa tu metti prima di Dio come Dio, todo lo que de Dios, como Dio como Dios, produrrà una separazione fra te e Dio una de non puoi vincere le battaglie no ganar las i nemici continueranno ad opprimerti Los e non riuscirai a vincere no ganar. quindi Gedeone Inizia a gridare a Dio. E a a Dios, distrugge l'altare pagano. l'altare pagano. E fa un'altra cosa. Inizia a restaurare l'altare di Dio. E a di Dios. Toglie quello che era messo prima di Dio. Quita lo que antes de Dios. e restaura la sua relazione personale con Dio l'altare rappresenta la nostra comunione con Dio tu puoi venire in chiesa venir a iglesia, ma no? se non hai una relazione personale con Dio Pero si no una personal con Dios, la chiesa non ti serve la Chiesa ti serve quando tu hai una relazione con Dio. La iglesia una relazione con Dios. E nella Chiesa viene equipaggiato per l'opera di Dio. E la te para para en el de Dios. Per avere una relazione ancora migliore. Para tener una aún mejor. Però ci sono tante persone che hanno abbandonato la relazione con Dio. Che hanno abbandonato anche il fatto di andare in una Chiesa. Ah, c'è stato il periodo di Covid? Hai ah, io il periodo di Covid. E si sono abituati a vedere eh, le predicazioni su internet? E si sono a vedere le predicazioni su internet. Ah, mi scoccio di andare fino in chiesa. Ah, mi auguro di andare a stare alla Elessia. Devo mettermi nel pullman, non devo camminare a piedi. Devo mettermi nel bus, devo che, uh, stare a piedi. Ah, che, che fatica mettere a girare la chiave della macchina? Ah, che è pensato a girare la chiave nella, nel cozzo. Preferisco stare a casa, mi vedo la riunione per internet e già sta però il problema è che noi non abbiamo bisogno di questo, problema di questo. Abbiamo problema di che un altare di Dio nella abbiamo bisogno di restaurare un altare di Dio nella nostra vita abbiamo bisogno di restaurare una relazione personale con Dio, di una personale con Dio. e abbiamo anche bisogno di pastori che Guidino la nostra vita. Le mie cose il pastore scrive in nostra vita. È che quando abbiamo bisogno ce le danno pure E quando è necessario nos corrijan también. No le proprio. No no, no, es... oh, no, no, no, no. Con la ah, barra ah, no, con la barra. No correge no. Ah, no con la barra, pues muy fuerte. porque cuando tenemos una testa dura? no abbiamo cabeza dura. Non abbiamo bisogno caricias. necesitamos de palizas. <laughs> Amen. Amen. O solo in Italia abbiamo bisogno delle malizioni? solo in Italia non lo Tu prova con tuo figlio. Intenta con tuo figlio. Ah, morito, che bella che sei. Ah, che bonita eres. Va bene, devi studiare di più. Tienes que di más. E il giorno dopo devi studiare di più. E il giorno dopo devi studiare di più. Tienes que studiare más. Va bene, ti hanno bocciato, l'anno prossimo studierai di più. Uno, ripetiste, il prossimo anno a más. E alla fine lascia la scuola. E al final lascia il cuore. Però tu la prima volta le dici così. Ma la prima lo dice così. La seconda volta le dici così. <ride> la seconda <le> dice così. <ride> la terza volta. La terza dice così. Figurativo <ride> ovviamente, non parliamo di avere violenza. No, no. Parliamo di vera violenza. Però molte volte se le cose non vengono dette con forza. Però se le cose non si dicono. Non vengono ascoltate. Non si escuchano. E a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica le cose in faccia per come sono. E a volte delle de persone che ci dicono le cose nella cara. La verità Así, fa male. La verità duele. All'inizio che l'ascolti. All'inizio che l'ascolti. Però sì. al finale ti fa bene. Però al final ti bene. Tieni molto vicino quelle amiche. molto queste amiche. Che ti dicono la verità. Che ti dicono la verità. Anche quando ti fa male. Anche quando ti duele. Perché queste persone sono quelle che veramente ti amano. Perché queste persone sono quelle che realmente ti amano. E quindi Gedeone ha restaurato l'altare di Dio. Gedeone ha restaurato l'altare di Dio. Però non poteva andare in guerra. Però non poteva andare in guerra. Si, uh, si mette intorno a lui tutto un popolo di persone. Si può essere a tutto un popolo di persone. 32.000 soldati. 32.000 soldati. Pronti per andare in guerra. Listo per andare in guerra. Dovevano affrontare un nemico di 135.000 uomini. Tavano affrontare un nemico di 135.000 uomini. E guardate che andare con un esercito di 32? Io con un esercito di 32. 32.000? 32.000. Contro 135.000? Contro 135.000. Non è facile. Non è facile. Devi essere coraggioso. Ti riesci essere valiente? immaginati che tu sei Gedeone, leone. Immaginate se il leone e che hai 32.000 uomini. Y tener 32 e di fronte a te ne 232.000. In a tu io 135 La situazione non è facile. La situazione è facile Però arriva Dio e ti dice. Si dice siete troppi. Sois demasiados. Come siamo troppi? Somos siamo meno di un terzo come siamo troppi? come siamo troppi? no, no, sono troppi no, siamo demasiados. e quelli che sono non sono buoni e quelli che sono non, so, non sono buoni quindi devi dire a queste persone Tienes que decir a queste persone giudici 7.3 jueces 7.3 a volte pues es... sono troppo jueces sì. 7.3 Haz pues ahora pre pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volviéronse de del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Ah, dice Dios, dice, todos aquellos que han paubre tremano. Dice, todos los que tienen miedo tiemblan. Dije que meglio che se tornon a casa. Diles que es mejor que se vayan. E se ne vanno 22.000. Y se van 22.000. Rimangono solo 10.000. Solo se quedan 10.000. E quindici milioni e 132.000 uomini? E che non, mira, 132 uomini. E a noi ne abbiamo 10.000. E nosotros tenemos 10.000. Perché Dio fece andare via i e quelli che tremavano? Perché Dio si ir los que, bueno, los que temblaban. Perché le persone negative ti possono influenzare male. influenzare male. Tu devi togliere le persone sbagliate che sono intorno a te. Malas a Perché ti influenzano male. Perché ti influenzano male se tu hai una persona vicino a te che non crede in Dio e tu vuoi credere in Dio e tu vuoi credere in Dio questa persona ti abbatterà ti scoraggerà ti va a, abatir, ti va a e quindi tu vienes dalla chiesa carico e tu vienes dalla chiesa uh, carico di Dio wow. carico di Dio Wow, Dio è il mio Signore! Ah, Dio è il mio Dio mi farà vincere la battaglia! Dio mi farà vincere la battaglia! Wow, il pastore stamattina ha predicato, che bello! Il pastore stamattina ha predicato, che bello! E arrivi a casa! E a casa! E c'è una persona che non crede! E una persona che non crede! Ah, ma perché Dio veramente ti aiuta alle battaglie? Dio veramente ti ha vincere la Ma non hai capito che qua ci vuole la mano del politico? Non dici che qui serve il politico! Serve l'inciuffe! Serve l'inciuffe! Se no, no non fai niente! Se no non però effettivamente e tu, bueno, però effettivamente e vedi che adesso c'è il covid, sta morendo un sacco di gente e mira che ora è il covid, sta morendo molta gente come vuoi uscire? Non devi uscire di casa, chiuditi dentro non puoi salire di casa, siérrate dentro ah, è morto questo, è morto questo, è morto quest'altro hai morito questo, è morto questo e tu dici, eh. e tu Sì, bueno. Dio mi fa vincere la battaglia però sì. è meglio che mi sto a casa, mi e dices, sì, mi sovrini e dici, sì, Dio mi fa vincere la battaglia però è meglio che que mi me quedo in casa e inizia così, alla fine della giornata e al fine del dia eh Dio, forse mi fa vincere. Beh bueno, Dio, chissà, mi farà vincere la battaglia. Perciò tu devi allontanare da te le persone negative. Però tu devi allevare di te le persone negativi. Devi avere vicino a te persone che credono. E tenere cerca di te persone che Che quando tu stai passando un cattivo periodo che stai dubitando della fede, quando stai passando per un mal periodo che stai studiando della fede, devono venire vicino a te e preghiamo insieme, non abbandonare. Dio. Venga cerca di te e dice, oramo giunto e non abbandoniamo a Dio. Facciamo di giù insieme, combattiamo. Aiuniamo giusto, speleiamo. Perché la battaglia dice che quando due si uniscono insieme. Perché la battaglia dice che quando due si unis. La battaglia è già vinta nei cieli la battaglia di esta canale de los e i due insieme siamo una potenza due junti siamo più forti Amen. queste sono le persone che tu devi trovare queste sono le persone che devi incontrare non quelle che ti parlano male di tizio, di e sembrone non quelle che ti parlano male di esse, di esse e di altro ah, hai visto che è successo con quello? Ah, con ah, hai visto che è successo con quello? Ah, hai visto che è successo con quello? no, no, tu devi dire preghiamo per quello tu que devi oremos per preghiamo per quell'altro oremos per l'altro è ah, passato questo, dobbiamo pregare, non dobbiamo... Tenemos que orar por esa persona y no chismear. Porque no, chisme. chisme. tuo chisme no sirve a niente. Porque tu chisme no sirve para nada. Ma la tua la Pero tu oración puede cambiar la historia. Es peor y espero aún si somos nosotros los que hablamos. E quindi Dio dice, manda a casa tutta questa gente. Dio dice, manda uh, e casa a tutta questa gente. Separati di tutta questa schifezza di gente. Separati di tutta questa schifosa gente. Persone codarde. Persone schodde. Che non credono in Dio. Che non credono in Dio. E rimangono 10.000. E si credono 10.000. Però Dio dice, no, no, sono ancora troppi. Però Dio dice, sono molti. Come sono troppi? come son che sono molti? quelle sono 132.000 sono 132.000 no no dice Dio io ti dirò le persone che devi scegliere io ti dirò le persone che devi scegliere e quindi da 10.000 e 10.000 Dio ne sceglie 300 ne elige 300 perché ci sono delle cose che devi scegliere tu di togliere nella vita perché ci sono cose che tu devi scegliere di quitarle in tua vita però ci sono altre cose che è Dio che deve decidere però altre cose che Dio che deve tutto è, per fede. Tutto è per fede. E quindi Dio sceglie persone che possono credere e avere fede. Dio sceglie persone che credere e fede. E utilizza queste persone per vincere la battaglia. E, persone per la battaglia. e, 300, persone e 300 persone hanno vinto 132.000 nemici. 132. nemici. Come l'hanno potuto fare? L'hanno potuto fare perché Dio era con loro. Pudieron farlo perché Dio stava con loro. Ora, non è importante quanta forza tu hai. No es importante la fuerza que tengas. No es importante cuánta finanza tú hay. Tampoco tus finanzas. No es importante cuánta gente tú conoces. es importante cuánta gente conozcas. La, ge la cosa importante... Lo importante... Es que Dios sea con te. Es que Dios esté contigo. Porque cuando Dios es con te, Porque cuando Dios está contigo... Anche un hombre solo le puede vincere a 132.000. Hasta solo un hombre puede ganar 132.000. Porque la batalla depende de Dios. Porque la batalla depende de Dios. Zaccarías 4.6 Zaccarías 4 6. 4, 6 Entonces respondió Y háblame diciendo Esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, En que se dice non con esercito né con forza, sino con mio spirito, ha detto Jehovah degli eserciti. Non è con esercito né con forza. No con esercito né con forza. Ma è per lo Spirito Santo di Dio. Sino con mio spirito di Dio. Tu vincerai le tue battaglie? Tu vas a ganar tus batallas, no por la tu fuerza, no por tu fuerza, ma per lo spirito di Dio, sino que por el espíritu de Dios. Y ahí podido testimoniar, como diceva prima la pastora, e come decía la pastora. Dio ha hecho esto en mi vida. Perché non l'hai fatto tu con le tue forze? Porque no le hiciste con tus fuerzas. Ma l'ha fatto lui con le sue. Sino que lo hizo él con las suyas. Quando Giacobbe stava a casa sua? Cuando Jacob estaba volviendo a su casa gli venivano a dire che suo fratello Esaù. a dire che suo hermano Esau stava venendo a, a trovarlo con 400, venendo a con 400 soldati e se non sapete la storia ve lo spiego che fra Esaù e Giacobbe che erano due fratelli nella storia tra Esau e Jacob, che erano hermanos, non erano andate bene le cose non stavano in buoni rapporti perché alla fine Giacobbe dovette scappare per non essere ucciso Jacob aveva di scapparsi per non essere matato e ora stava ritornando dal fratello e arriva una bella notizia buona notizia tuo fratello ti sta venendo a salutare con 400 uomini armati Tuo fratello sta venendo a salutarti con 400 uomini armati 400 uomini armati è un esercito 400 uomini armati un esercito es un e quindi Jacob iniziò ad avere paura e qui Jacob iniziò a temblar come posso vincere questa battaglia? come posso vincere questa battaglia? iniziò la notte intera a, a iniziò una notte intera a gridare a Dio una notte intera a lottare con Dio per la sua benedizione, una con la benedizione. e alla fine ricevette la benedizione di Dio e, al la di Dio. e quando incontrò il fratello incontrò questo stesso fratello che lo voleva uccidere il mismo che matarlo, gli corse incontro e lo abbracciò hacia él y la quando Dio combatte per te quando Dio pelea per te, quello che succede che passa è che i tuoi nemici che tu ti verranno vicino e ti abbracceranno. Le persone che ti vogliono del male Las mal, alla fine ti aiuteranno. fine ti Perché Dio può fare ogni cosa come vuole. Perché Dio ogni cosa come quiere. Io non so quale battaglia tu stai affrontando. Io non so quale è la tua battaglia io non so quali siano i tuoi, non so quali sono i tuoi nemici molte volte purtroppo sono proprio quelli della tua famiglia, molte volte sono tua famiglia. però una cosa so, però so che se tu inizi a gridare a Dio, se inizi a, a Dio se inizi a rimuovere gli ostacoli se los togli gli altari di Baal, Baal e inizi a costruire una relazione personale con Dio <coughs> e costruisci una relazione personal con Dio ti allineerai al piano di Dio al di e inizierai a vedere come le cose cambieranno intorno a te e, e te. anche quelli che sono amici tuoi oggi y y tus Dio lo userà per benedire la tua vita Dio los userà per benedire la tua vita Dio vuole benedire la tua vita Dios tu vida. Dio vuole che tu vinca le due battaglie Dio vuole che ganes le battaglie Per questa mattina, oggi, Dio ti sta dicendo Per questo, questa mattina, Dio ti sta dicendo Inizia a gritar Empieza a gritar Inizia ad allontanare le cattive amicizie. Distruggi gli altari pagani. Costruisci un altare di preghiera con Dio. Construye un altare di orazione con Dio. E vedrai che molte cose cambieranno. Perché la battaglia non dipende da, da tante cose. Porque la battaglia dipende, dipende da Dio. La battaglia dipende da Dio. Amen. Vogliamo avere la vittoria. Y en este momento nos que a en pie, tenemos que tener un momento para pregar. Y queremos levantarnos de pie y llorar. Saludamos también los hermanos que nos están viendo en directo a través de Facebook. Saludamos los hermanos en directo.